vi presento il progetto Pillone orientarsi nella musica si tratta di una serie di lezioni sulla metodologia della lettura relativa rivolte a tutti a chi vuole avvicinarsi personalmente allo studio a eh, persone che appartengono a gruppi amatoriali a cori ad esempio perché non a tutto il coro a persone che professionalmente vogliono capirne di più Cosa si trova all'interno di queste pillole? Si trova un percorso completo di lettura musicale, dall'inizio fino alle alterazioni e alle modulazioni. Si trova tutto un percorso di vocazione dell'orecchio e soprattutto la metodologia porta alla comprensione delle funzioni tonali. Quindi si fa anche un bel passo avanti nell'analisi eh, musicale. Vi sarà spazio per dei piccoli approfondimenti storici, vi è uno spazio web dedicato che aggiunge poco per volta giochi e esercizi di lettura proposte di attività da fare nel gruppo, da fare con la classe con questa metodologia che è molto antica l'obiettivo è quello di sentirsi dentro la musica io vivo la situazione tonale, vivo le tensioni e le distensioni capisco quali sono le dinamiche del brano e questo mi avvicina forse anche a comprendere le dinamiche del coro, dove va la musica che sto cantando e quindi per fare tutti insieme una musica migliore. Buon divertimento!